Uh, Paolo Scala è il nostro primo speaker di oggi, quindi fategli un applauso per iniziare. Grazie. Uh, Paolo ha iniziato a usare WordPress da poco, da poco più di un anno ufficialmente, ma lo usava per altri progetti già da un po' di tempo prima. Però seriamente diciamo, ha iniziato a usarlo da poco più di un anno e in questo periodo è diventato a sua insaputa core contributor per la versione 6 di WordPress. Uh, aiutando in Yoast a, a risolvere un bug, una patch, giusto? Sì, no? sì, un, sì, sì, uh, un durante ticket. un contributor day. Quindi. <ride> quindi a volte succedono anche cose strane, perché l'ha scoperto poi venendo pingato su, su Slack di essere un core contributor, e il suo talk di oggi si intitola uh, Crawler Killer, migliorare il mondo un robot alla volta, e ci spiegherà l'impatto che possono avere i crawler sul nostro sito ma anche sull'ambiente e sull'ecosistema più in generale quindi buon talk grazie va bene, allora niente, il titolo l'abbiamo già detto dal, dal vago sapore sci-fi <ride> eh, l'outline è questo ovvero vedremo un attimo il contesto in cui ci muoviamo eh, qual è il problema, lo inquadreremo alcune strategie di mitigazione non ci sono più le slide però <ride> grazie <ride> poi vedremo un'architettura alternativa a quella che eh, fondamentalmente eh, crea questo problema e poi vi lascerò alcuni key takeaways quindi contesto eh, l'impatto che ha il www sull'ambiente eh, dalla prospettiva di un server web e nello specifico andremo a vedere un po' l'energia elettrica in rapporto alle richieste che il server web deve supportare Qual è il problema? Eh, non so quanti di voi conoscano questo grafico e non so quanti di voi conoscano l'Earth Overshoot Day, ovvero è il giorno in cui la Terra, sostanzialmente, esaurisce le risorse rinnovabili. L'anno scorso, ovviamente vedete il trend, l'anno scorso è stato il 28 luglio. E Credo sia abbastanza preoccupante come, come cosa. Un altro problema grosso è la carbon footprint, ovvero che cos'è? Eh, questa è la definizione che ho trovato, ovvero the life cycle carbon equivalent emissions and effects related to a product or service. Nel 2016 il World Economic Forum ha definito, ha classificato, diciamo, il riscaldamento globale come la minaccia numero uno per la società e per l'economia, perché essendo il World Economic Forum eh, pensano anche a quello. Eh, da questo grafico della carbon footprint possiamo vedere, più o meno vedere, perché mi sa che è piccolino, eh, che il contributo, eh, quello che io ho cerchiato in rosso, eh, dato dall'energia eh, elettrica e riscaldamento, è il 18%. Quindi non è trascurabile, è, abbastanza, è uno dei, credo, il più alto, se non ricordo male. È il più no, no, cioè, poi c'è industry in generale, che però è il 19% qualcosa, quindi non è che c'è un grosso scarto. Vuol dire 2,3 terawatt circa, che sono 20.150 terawattora ogni anno, okay, che vengono consumati. Questa l'ho messa questa mattina, perché eh, venendo qua, proprio all'inizio di questa via, ho trovato il Fight Global Warming, quindi mi piaceva metterla per come ricordo, come Memento Mori. Ecco. Quindi l'impatto del WWW, qual è il contributo che dà la rete? A, questo, alla carbon footprint, a quella porzione di carbon footprint, circa il 3,6%, 6,2%. Eh, ci sono questi eh, margini molto ampi, perché eh, ho scoperto, facendo la ricerca diciamo, per il talk, che è davvero difficile stimare qual è il consumo elettrico di ovviamente un'infrastruttura come internet, no? quindi non solo i server tutto ma anche in generale, anche cose più semplici, è difficile non tanto capire, ma mettersi d'accordo, come al solito, su che cosa entra nel computo, eh, quant'è il contributo reale, quello stimato, eccetera, eccetera. Per cui ci sono, c'è una forbice abbastanza grossa, ma ci accontentiamo, ecco. I server, eh, come vedete, sono circa 18.8 gigawatt su 84, prendiamo il, il total power, ecco. Ovviamente eh, l'energia eh, che un server web consuma è proporzionale al traffico che il server web deve sopportare, deve, deve soddisfare. Ho trovato questo eh, bel grafico, diciamo, su Cloudflare, Cloudflare scusate, eh, che ci fa vedere tra tutte le richieste che arrivano ai server web, quali sono eh, fatte da esseri umani e quali da bot. Ok, quindi richieste da esseri umani, qualcuno va, naviga il sito, si guarda le pagine, no? bot, sono bot sono richieste automatiche, andremo a vedere poi uh, durante il talk un po' cosa serve. E è circa, mh, circa il 30%, 32%, io questa l'ho presa a marzo, ma avevo visto a febbraio, era il 32%, insomma, è una circa, siamo in questo ballpark, ecco, tra 28, 32, 33% di richieste automatiche, quindi non richieste soddisfatte a fronte di ehm, un utente umano. Quindi che cos'è un bot? Bot. <ride> eh, è anche chiamato crawler, è eh, anche chiamato spider, bot è la contrazione di robot, e quindi è un termine generico che è utilizzato per definire un agente che in maniera programmatica eh, visita tutti i siti web seguendo, diciamo facendo hopping tra un link e l'altro. Eh, è interessante notare diciamo come crawler, robot e spider siano tre sinonimi per quanto riguarda il nostro ambito, ma ognuno dei quali eh, si focalizza su una caratteristica specifica di questi agenti, ovvero eh, se parli di crawler, crawler è qualcosa legato ai tentacoli, quindi una roba che arriva con i suoi tentacoli dappertutto. No? Robot mette in luce eh, diciamo la parte automatica di questi agenti, mentre Spider fa riferimento a quella che è un po' la metafora storica del WWW, ovvero la rete, il web. No? Eh, mi piaceva questa cosa. E ovviamente eh, potete capire che i motori di ricerca sono fortemente basati su eh, questi spider, questi bot slash crawler. Scusate. Quindi come funziona un bot? Adesso lo vediamo, questa è un'immagine un riassuntiva, quindi vedete no, il robottino che va eh, a chiedere al server, il server gli ride indietro qualcosa, il robottino lo analizza e poi si immagazzina qualcosa da qualche parte. Nello specifico, fase 0, quindi, che non c'è qua, eh, la URL Discovery. Perché non esiste un registro delle pagine web, non c'è un posto dove potete andare, sono elencate tutte le pagine web. Probabilmente c'era all'inizio del www, ma ora è impensabile. Eh, come vengono scoperte le pagine nuove? Appunto attraverso link. Navigando link che partono da pagine che Google già conosce. Parliamo di Google ovviamente la cosa è traslabile diciamo rigidamente anche su Yandex, Bing, quello che volete okay? e, Oppure voi potete voi eh, nel senso di persone che curano il sito web slash server fornire una sitemap eh, che Google consulta per sapere quali link voi mettete a disposizione per l'indicizzazione fase 1 quindi crawling quello che viene chiamato Googlebot, che è il bot di Google, eh, utilizza un algoritmo loro proprietario per capire di quali siti eh, deve fare crawling, quanto spesso e, quali pagine, e quante scusate, e quali pagine deve visitare durante quel suo giro. La fase 2 è il rendering della pagina, eh, ovvero eh, la pagina viene renderizzata, non so come... È, è brutta come, come, come parola, però immagino che ci capiamo, ecco. JavaScript compreso, eh, perché il punto è analizzare il contenuto. Tantissime pagine web adesso hanno contenuto generato dinamicamente, per cui se voi tirate su solo l'HTML, è ovvio che vi perdete probabilmente molto contenuto. Fase 3, quella, la fase finale, è quella di indexing o indicizzazione, per cui la pagina che è stata analizzata dal bot, viene inserita nel Google Index. Gli vengono attaccate tutte delle metriche eh, che sono utilizzate per il ranking di quella pagina, ovvero per definire quanto quella pagina è importante, quanto quella pagina è autorevole, e quindi la visibilità sostanzialmente, e gli vengono appiccicati altri metadati vari che Google consuma eh, come meglio crede. Quindi una delle cose importanti da capire è che non è che una volta il bot arriva alla pagina, la visita e fa tutta questa storia, ma questa eh, quest operazione continua nel tempo, per sempre, mettiamola così, perché? perché il Google Index va aggiornato, voi cambiate una pagina, volete che il vostro cambiamento venga riflesso dal motore di ricerca. Circa eh, Googlebot ogni 4-30 giorni, in base eh, all'attività del sito, passa e rifà tutta questa attività. Ok? Avete un sito statico, ne so, poco aggiornato, allora Google se ne accorge e passa molto di meno rispetto che è un sito con tantissima, tantissimi aggiornamenti, tantissimo traffico. Quindi, domanda. È possibile limitare ragionevolmente intendo questo traffico perché è chiaro che voi potete chiudere le porte e dite no, non mi, Google, nessun motore di ricerca eh, può indicizzare il mio sito però eh, insomma non è utile neanche fare un sito a questo punto no? per cui tra parentesi dovrebbe esserci non è possibile limitare ragionevolmente questo traffico automatico la risposta è sì perché se no non sarei qui <ride> potrei uscire adesso allora, ciao ragazzi e ragazze e ci sono diverse strategie di mitigazione che possiamo mettere eh, in pratica partendo dai metodi tradizionali, mettiamo così quindi quelli che magari già molti di voi hanno utilizzato il file robots.txt che cos'è? è un file di testo eh, per cui voi attraverso il contenuto di quel file istruite i vari crawler dei vari motori di ricerca su quali URL possono, URL possono visitare del vostro sito. Il robots meta che è un meta tag che potete specificare nel nell'ed della vostra pagina HTML, a cui potete associare tra gli altri vari valori il valore noindex o nofollow, ovvero noindex vuol dire. Eh, Google bot ad esempio non indicizzare questa pagina, no follow vuol dire non seguire i link che ci sono in questa pagina, indicizza questa pagina ma non muoverti da questa pagina. C'è la Google Search Console che è il metodo più alto livello, mettiamola così, anche questo credo sia uno strumento abbastanza utilizzato e conosciuto, che vi mette a disposizione un'unica funzionalità che è la limitazione della crawl rate. E poi c'è l'attributo rel dei link che potete, è ovviamente opzionale, eh, e qui per ogni link che voi avete potete specificare il valore di questo attributo come nofollow, per cui quel link non verrà seguito. Vediamo alcuni esempi. Eh, Robots.txt, come vedete, è abbastanza semplice la sintassi, cioè in questo caso voi avete la specifica dello user agent, ovvero qual è sostanzialmente il motore di ricerca che voi andate a a definire come deve comportarsi, in questo caso Google, perché è Google bot, eh, gli dite eh, una directory, ad esempio, che eh, non volete che venga seguita, in questo caso si chiama no Google bot. Eh, la seconda parte, invece, questa, diciamo, vuol dire lo star, eh, espressione regolare, vuol dire tutti i bot, quindi a prescindere da, da quale motore di ricerca arriva, gli si permette di... Eh, visitare tutto il sito, perché parte dalla root del motore di ricerca e poi gli si dice anche la sitemap del mio sito sta qui. Quindi lì ci sono più indicazioni, eh, sperabilmente. Robots meta tag voi avete il vostro head vedete che eh, dopo il charset carset, charset charset. <ride> eh <ride> Avete la specifica eh, del tag Robots e gli potete dire Index Follow e poi tutta una serie di altri parametri abbastanza granulari. Ad esempio quanto volete che sia grossa l'immagine che Google usa come preview, eh, quanto volete che siano lunghi in caratteri gli snippet, in questo caso meno 1, vuol dire non c'è eh, limite. E appunto Max Video Preview è eh, se ci sono dei video... La preview, quanti secondi deve durare? Meno uno, la stessa cosa. Eh, dura tutto il, il tempo del video. Google Search Console è semplicissima. Avete un, un toggle. Eh, gli potete dire, ok, Google fai come vuoi, se no eh, gli chiedi per favore di fare un po' di meno. Basta. L'attributo rel è ancora più semplice. Diciamo, dite questo link, non lo segui. Fine. E lì il... Il crawler forse non entra. Quali sono le limitazioni. Di, eh, scusate eh, perché qua si è... Oh, grazie! <ride> okay. Quali sono le limitazioni di eh, questi metodi tradizionali? Forse devo accelerare un po'. Robots.txt non è sempre possibile che voi lo possiate modificare direttamente, cioè magari non gestite voi tutto, eh, non potete metterci le mani. Non è comunque alla portata di tutti perché non tutti sono tenuti o possono sapere come mettere le mani in un file comunque delicato perché potete fare dei danni abbastanza grossi per la visibilità del sito se non sapete cosa scrivere robots metatag dovete specificare pagina per pagina e allo stesso modo limitato a risorse HTML quindi tutto quello che è ad esempio immagini contenuto multimediale non potete dominarlo con questo ancora non è alla portata di tutti perché diciamo si parla in senso largo di programmazione la Google Search Console non, non c'è sostanzialmente granularità avete quella unica opzione e l'attributo REL ha efficacia limitata che cosa vuol dire? che sostanzialmente voi state chiedendo ai crawler per favore puoi evitare di entrare qua dentro però non c'è garanzia e poi ovviamente dovete specificarlo per ogni URL c'è un approccio diverso che si può seguire, che è specifico per WordPress e prevede l'utilizzo degli hook eh, per evitare la creazione di url che non sono utili spesso. Ok, Quindi qua è chiaro che entriamo un po' in un, in un territorio dove eh, alcune cose le dovete fare se sapete cosa state facendo. Ad esempio, feed rss. Quanti di voi sanno cosa sono i FIDRSS? Ok. Vuol dire la sigla, l'acronimo Really Simple Syndication, ed è uno standard per pubblicare e distribuire gli aggiornamenti dei contenuti. Okay, era molto utilizzato eh, negli anni passati, nel decennio passato di sicuro, adesso è ancora comunque abbastanza utilizzato. Che cos'è? Uno stream XML che un content provider, che potreste essere voi che avete il vostro sito, mette a disposizione chi è interessato a ricevere aggiornamenti del vostro sito o comunque di quel sito, si iscrive, eh, diciamo a questo si abbona, si iscrive al feed e attraverso dei newsreader o comunque degli aggregatori anche, può essere eh, diciamo, avvertito quando ci sono delle modifiche, degli aggiornamenti. Ed è utile appunto per fare news aggregation. Voi seguite diversi siti, eh, avete un RSS feed reader che raccoglie tutti gli aggiornamenti di tutti i siti. Quindi voi avete un unico posto dove andare a vedere che cosa è stato aggiornato. È una bella idea, cioè è, è bello. Il problema qual è, tra i tanti? È che WordPress genera un global feed. Questo automaticamente, cioè voi lo fate per ogni vostra pagina o meglio, cioè questo è il feed generale del vostro sito, degli aggiornamenti. Poi c'è un feed per ogni commento. Un feed per ogni commento di ogni post. Un feed per ogni pagina autore. Uno per ogni post type. Uno per ogni categoria. Uno per ogni tag. Uno per ogni tassonomia custom. E uno per i risultati di ricerca. Ora... Ci sono anche quelli Atom, che è un altro standard per gli RSS. Fatico a credere che uno abbia bisogno di tutti questi. Cioè, per carità, eh, diciamo, il mondo è estremamente vario, quindi ci può essere anche il caso in cui qualcuno utilizzi tutto, però insomma, mi sembra un po' strano. Altro tipo di eh, link spesso non utilizzato o embed cos'è? è uno standard che permette di fare l'embedding di risorse web l'API è molto semplice e diciamo quando si parla di embedding vuol dire che voi fruite di una risorsa che sta da una parte nella pagina che state visitando quindi il, il vantaggio è che non dovete spostarvi di pagina per accedere alla risorsa embedded eh, Sì, è piccolino eh. Qua potete vedere una, un esempio di richiesta o embed che come vedete è abbastanza semplice, cioè il sito è Flickr, non so quanti lo conoscano, ancora lo utilizzino. Eh, gli dite il formato che volete, in quel caso JSON, e gli dite l'URL. La risposta è questa, è un JSON con un po' di metadati e con quello che voi volete embeddare. Eh, nel caso di un post WordPress vengono generati due link embed, che sono lo st la stessa cosa fondamentalmente, soltanto che uno è XML e l'altro è JSON. La stessa cosa. L'API JSON REST, eh, che cos'è? Un'interfaccia che vi permette, che, o meglio, che permette delle applicazioni terze di interagire con WordPress. Eh, avviene attraverso lo scambio di messaggi JSON eh, come, come standard dell'API REST. E WordPress cosa fa? Pubblica questi URL, che sono chiamati endpoint, che rappresentano le varie risorse e come è possibile interagire con queste risorse, i post, le tassonomie, eccetera, eccetera. Questo è un esempio. In più avete gli shortlink, ovvero sono una versione accorciata di un URL. In questo caso vedete quel più uguale a 1, è il primo post eh, del, del vostro blog. Questo succede nonostante, eh, a prescindere dal formato eh, del, dell'URL che voi avete deciso di utilizzare per il vostro sito. Soluzione manuale a tutto questo macello di, di, di link. Abbiamo questa direttiva che è la remove action, che l'API di WordPress ci mette a disposizione, e quindi potete decidere di rimuovere selettivamente tutti questi link, tutti questi URL. Ad esempio, per i feed RSS, voi avete remove action feed link, links extra, per oembed avete quest'altra, adesso non ve li sto a leggere letteralmente, per l'API REST avete questa coppia di remove action, per gli short link questa. C'è una proposta per un controllo più granulare, perché abbiamo visto che è per i feed RSS ne vengono generati tantissimi, alcuni potrebbero essere oggettivamente utili, Cioè immagino che magari una persona voglia eh, mantenere il feed generale del sito quando cambia qualcosa, no? quindi non togliere proprio tutto tutto. Questa proposta è una patch che è stata presentata durante il World Camp EU 22, 2022 da Lopo Enrico, che è lui. <ride> è disponibile da WordPress 6.1 e effettivamente vi dà eh, una granularità, granularità eh, molto, molto ampia, diciamo, quindi potete decidere cosa tenere e cosa togliere, più che altro cosa togliere. Cioè. Non siete particolarmente pratici, ci sono delle plugin specifiche eh, che vi permettono di togliere dei link specifici, ad esempio... Uh, vi ho fatto alcuni esempi qua, o Embedded Rest API all in one. E poi, uh, questo sono uh, i miei colleghi che hanno, fatto, hanno iniziato a sviluppare questa plugin che si chiama EcoMode, uh, che ha vinto al, al Cloudfest di quest'anno uh, l'Hackathon, che vi permette fondamentalmente di ottimizzare le richieste che WordPress fa in maniera ricorrente specificando il throttling di queste richieste quindi è un pochettino più non è ancora utilizzabile infatti stanno, cioè, stanno cercando eh, contributor per cui mi raccomando fatevi sotto perché è davvero bella come, come iniziativa secondo me dopo aver visto queste strategie di mitigazione a quella che è l'architettura basata eh, sui porca miseria <ride> Okay. <ride> basata eh, sui bot è possibile un'architettura alternativa ovvero cosa succede attualmente abbiamo visto no? i motori di ricerca visitano eh, tutti gli url indipendentemente se sono aggiornati o meno okay? quindi possiamo dire che è una strategia di tipo pull. l'approccio inverso quale può essere? che chi genera i contenuti chi li aggiorna va a pingare i motori di ricerca e gli dice guarda che questa cosa è stata aggiornata okay? quindi un approccio di tipo push quali sono i vantaggi? Maggior visibilità, nel senso che eh, il tempo che intercorre tra quando voi pubblicate qualcosa e quando il motore di ricerca se ne accorge, è tempo che voi perdete in visibilità. Okay? E poi minor traffico inutile, perché appunto, magari invece contrariamente voi non aggiornate niente, ma ogni tot i, i bot continuano a passare. C'è questo protocollo IndexNow, si chiama, eh, che consente appunto di inviare ai motori di ricerca un ping relativo ad un URL che è stato cambiato. Eh, modificate il contenuto, create i contenuti, cancellate i contenuti, sono tutte azioni che possono pingare i eh, motori di ricerca. L'API La, è, è davvero semplice. E quali sono i vantaggi? È supportato da più motori di ricerca. Adesso Yandex, Bing e Sednam Google sta valutando se supportarlo o meno. E poi permette di utilizzare un ping solo per più urlo, Cioè voi aggiornate 30 pagine, non mandate 30 ping. ne mandate uno e gli dice sono aggiornate se 30 pagine. La cosa ancora più bella, diciamo, è che questo ping si propaga tra i motori di ricerca. Pingate un motore di ricerca supportato e tutti gli altri eh, eh, raccolgono diciamo, il, il segnale. Mi sono dimenticato di dirvi eh, che sia per quanto riguarda l'ottimizzazione del crawling che IndexNow eh, la plugin Yoast versione free supporta tutto questo. Okay? Quindi non vi sto vendendo la plugin, la, la versione gratuita supporta tutto questo in maniera abbastanza intuitiva, direi. Quindi ce l'abbiamo fatta. Quali sono i key takeaway? Abbiamo visto che una porzione rilevante, diciamo, di traffico è dovuta a robot, quindi non interattiva. Questa attività ha un impatto rilevante sul consumo energetico e quindi sull'ambiente. Si può limitare questo traffico, eh, tra l'altro aumentando la performance del server web del sito e limitando il consumo di energia. Ci sono delle buone prospettive, perché comunque Index nonostante non sia ora supportato da Google, comunque qualcosa ha mosso e magari nel futuro Google lo supporterà, sarebbe un grande passo. Domanda, è, è vero che cambiamo il mondo? Sfortunatamente no, nel senso che noi con tutto quello che vi ho detto oggi ci posizioniamo nella low impact. ok? Però se guardate che cosa c'è nella high impact... Ad esempio c'è avere uno o meno figli, quindi capite che si chiede molto di più eh, chiaramente per avere un impatto rilevante rispetto a quello che vi ho fatto vedere oggi, che fondamentalmente ci richiede di muovere le dita e basta, una volta. Quindi, diciamo, non mi piace autocitarmi, però un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. Scherzo, era di lao Tse. <ride> Grazie a tutti. Grazie Paolo. Eh, Prova a non avvicinarmi troppo alla cassa. Eh, allora, se avete domande, eh, ok, vengo lì, o fai pure, la ripeto, poi. Sì, sì, sì, sì, sì. Quello, me, è, diciamo, sì, però l'approccio di IndexNow è più ottimizzato, cioè il fatto di avere un ping per 100 pagine che sì, si propaga, e, capito? E Google comunque l'ho provato, però c'è eh, scritto che dovrebbe attendere eh, la modifica entro le 24 ore. Però <ride> non sono certo che Sì. Sì, sì, sì. Cioè no, diciamo la mia reazione non è perché Google è cattivo, è perché è davvero difficile eh, assicurare con un'infrastruttura come quella di Google e quella sottostante della rete, entro 24 ore il tuo aggiornamento è visibile dappertutto però vabbè, va bene per spingere un po' è un passo, infatti le, le prospettive sono incoraggianti ecco altre domande? Eh, te lo passo più che altro è un'osservazione cioè, tutte queste cose funzionali e possono aiutare ovviamente nei limiti come abbiamo visto sì. però finché secondo me non, è, non diventa uno standard eh, questa cosa non funzionerà mai cioè, eh, adesso esagero ma secondo me il 90% delle persone che ha fatto un sito web non fa nulla di tutto ciò sì. neanche indicizzare okay. <ride> partiamo proprio a monte quindi andargli a proporre di fare poi determinati passaggi secondo me è complicato, o appunto diventa uno standard, che allora eh, lì si va sul sicuro, per quanto l'impatto appunto, sia minimo, però sempre meglio di niente, certo. o altrimenti è veramente complicata. Sì, infatti diciamo, sono i grossi player che devono muoversi eh, per fare un po' di, di proselitismo, nel senso io sono qua, rappresento Yoast, è da un paio d'anni che noi ci stiamo muovendo in questa direzione anche del del risparmio energetico, appunto prima abbiamo reso disponibile questa sezione di ottimizzazione del crawling per il premium, adesso tipo se non sbaglio dall'ultima release che abbiamo fatto è in free, proprio per spingere questa cosa, perché eh, diciamo l'idea di renderla disponibile per premium era il fatto di dare ehm, diciamo, queste funzionalità a un ristretto numero più ristretto, diciamo, il numero di utenti e vedere in quanti la usavano se era apprezzata, no? Abbiamo visto che è addirittura richiesta, diciamo, e quindi speriamo, però è chiaro che eh, risultati rilevanti si avranno quando o sarà uno standard o comunque diventi uno standard de facto, cioè tante persone lo usano. Già, diciamo, partiamo bene perché WordPress è installato su il 40% passa per di macchine che hanno siti web, per cui Diciamo prospettive rose, <ride> grazie. Se avete altre domande, comunque lui sarà in giro tutto il sì. giorno. Quindi potete pingarlo in giro per il WarCamp. E basta. Un altro applauso, per... grazie. grazie.